Ciao, bentrovata. Sono Maurizio De Lucchi, mi occupo di estetica da più di 25 anni e si vede anche dal capello grigio. Ho diretto quattro francesi di estetica e formato più di 13.000 estetiste. Durante le consulenze, il coaching e i corsi che regolarmente faccio mi sento rivolgere dalle titolari degli istituti sempre più spesso questa domanda. Mi dicono... Maurizio, io faccio corsi, faccio iniziative, uso internet, eh, faccio promozioni, eh, ma le cose non cambiano, rimangono sempre uguali. Ma secondo te cosa devo fare? Rispondo dicendo che oggi i cambiamenti ci sono, nuove sfide ci aspettano, il mondo cambia sempre più velocemente e Darwin a tale proposito diceva che non sono le specie più intelligenti che sopravvivono ma sono quelle che sono più veloci nell'adattarsi ai cambiamenti, nel cambiare e noi dobbiamo accedere a tutta quelle energia che è dentro di noi e dobbiamo utilizzarla quello che serve oggi è ritrovare energia, ritrovare entusiasmo, ritrovare motivazione che ci serve per reagire non so se ti sei mai accorta, quando ti alzi la mattina sei su di morale, come la giornata cambia, come le tue clienti ti seguono di più, le tue collaboratrici anche. Invece al contrario, quando magari sei giù di morale, come tutto è più difficile. Questo è importante, riflettici. Per tutti questi motivi quest'anno ho deciso di lanciare un nuovo corso che si chiama Winner Training che ha come obiettivo il fitness emozionale. Nel corso l'obiettivo è di insegnarti sei punti fondamentali che ti servono per ritrovare e mantenere dentro di te forza, entusiasmo, energia e motivazione. Nel corso faremo un test per verificare se sei nella tua strategia personale e ti insegnerò come utilizzarla al meglio. Nel tuo useremo attività esperienziali per insegnarti come utilizzare la tua fisiologia. E il tuo linguaggio. Poi ancora analizzeremo le tue convinzioni e soprattutto i tuoi obiettivi guida, quelli che ti danno motivazione. E parlerò anche del gruppo dei pari, quanto è importante trovare persone che siano come te, con i tuoi obiettivi, le tue focalizzazioni, la tua energia. E alle 10.7.30 dell'ultimo giorno sono sicuro che avrai in mano quello che ti servirà, cioè la capacità di gestire il tuo stato d'animo e di produrre azioni di grande qualità e quantità prendi carta e penna e segnati queste due date il 2 e il 3 aprile la location è Catania, l'organizzazione è a cura della signora Maria Inzabella e se vuoi informazioni di tutti i tipi puoi scrivere a questa mail mariaenzabella-chiocciala-alice.it e lei insieme a tutti i suoi collaboratori straordinari ti risponderanno Mi raccomando ti aspetto perché ricorda al termine del corso il 2 aprile sarà una giornata molto importante perché sarà il primo giorno della tua nuova vita. Quindi ti aspetto, un abbraccio e ti auguro il meglio e ricordati sempre che vola solo a cosa parlo. A presto, ciao, ciao da Maurizio, ciao!